Ho aperto l'occhio, soprattutto gli orecchi, e sono andato ad ascoltarmi la musica classica, eh, perché nella musica classica, per, per tante cose veramente, soprattutto a me, per quanto mi riguarda, per le melodie, per capire, il, per capire proprio i grandi compositori, quando ho analizzato Bach, Beethoven, eh,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 l'esempio che fanno tutti ma oggi lo devo fare anch'io perché è bellissima mi sembra sia la fa appunto c'è questa questo sì naturale nella melodia che meravigliosa. ma anche per quanto riguarda musica pop musica appunto eh, moderna vi farò degli esempi tipo eh,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 quindi la quarta diesis si sta prendendo con l'indice con il minero con il minero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 e andando per semitoni mi verrebbe una cosa di questo genere risalgo col fa l'iria scendo col fa diesis l'iria e così via fino ad arrivare al mio limite che mi sono imposto il quarto tasto e stessa cosa si può fare poi nella parte centrale del range medio del nostro strumento e poi nel range alto e gli altri esercizi li abbiamo già visti quindi fare eh, ottimo, ottimo esercizio fare la scala su una corda sola poi su due, su tre, su quattro quindi la linea posso partire da mi grave che è la quinta e arrivare all'ottava all sopra quindi ho fatto tutto sulla corda di, di Mi oppure eh, diciamo, appena trovo la prima occasione scendo sulla corda di La parto ancora a Mi appena arrivo sulla corda di La eh, proseguo appunto in, in senso orizzontale mi fermo a mi torno indietro e stessa cosa si può fare andando ancora sotto sulla corda di re arrivare a la oppure addirittura al sol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 la major 7, non ho messo apposta l'undicesima diesis nell'accordo, perché almeno si sente la differenza con della scala lidia la scala maggiore, quindi la lidia. Proviamo a, a fare eh, tot battute, tot note della scala alternandola all'arpeggio di La major 7. Parto con la scala. Arpeggio. scala ora proviamo a, eh, a suonare la, la maggiore la scala maggiore ionica di la